Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Panin, io sono una maestra di riequilibrio energetico con le nuove frequenze di luce e mi trovo qui con Margherita. Ciao Margherita! Ciao a tutti, ciao Rossella! Margherita ha partecipato al percorso di coaching di due mesi per imparare a connettersi con le nuove frequenze di luce e qui per lasciare la sua testimonianza. Margherita, raccontaci un po' com'è andata. Posso dire per quanto riguarda la mia esperienza che è stato un corso bellissimo, frequentato da me e da altre ragazze con la stessa energia, ehm, la stessa lunghezza d'onda, la stessa sintonia. Mi ha emozionato molto, ho partecipato con grande interesse ed entusiasmo a questo corso. Che bello. Ascolta, com'è stato per te accedere a questo campo di luce eh, delle nuove frequenze? Raccontami. Non è stato particolarmente difficile in quanto io provengo da un corso mh, di, di Reiki fatto moltissimi anni fa da Reichista, quindi, però eh, è un corso che io consiglio vivamente a tutti, anche a chi eh, non, mh, non si è mai connesso con le frequenze di luce, perché in realtà sono energie innate che abbiamo dentro di noi e che grazie a Rossella, che trovo estremamente umana, professionale, preparata, si ha modo di poter accedere e iniziare un percorso continuarlo certo certo anche perché voglio dire la differenza magari tra il reiki che già conoscevi le nuove frequenze è che queste frequenze con la distanza si espandevano no diventavano molto più più comprensive più complete eh, sì. dimmi un po di volta in volta il corso è durato due mesi l'energia all'inizio era appunto Fresca, diciamo così, poco percettibile, è stato un crescendo, quindi anche il nostro entusiasmo, il nostro interesse, il vedere di riuscire a essere dei canali puliti, ad attivare questa energia in maniera sempre più elevata, ha portato alla fine del corso a dare dei risultati molto importanti, sia su noi stesse che sulle altre persone. Ascolta Margherita, tu che, che effetto hai avuto, che risultati puoi aver avuto, personali o su altre persone? Dimmi un po' su di me personalmente in quanto ero anche in un momento abbastanza difficile della mia vita quindi su di me è stato estremamente importante ho visto lo sciogliersi di innumerevoli blocchi ed è stato qualcosa di incredibile perché per quanto provengo dal mondo del Reiki questo è tutto un altro tipo di esperienza veramente importante che consiglio davvero a tutti quindi su di me dei risultati molto importanti, dall'inizio del corso ad adesso ho avuto modo di trattare una decina di persone Amici, amiche, familiari e anche a livello fisico um, guarigione. Se così possiamo sì. dire dal mal di testa che per quanto possono sembrare problemi semplici quando sono continui nel tempo anche il dolore lombare per esempio diventano anche invalidanti quindi certo. già dalla prima sessione senza dir nulla perché noi dobbiamo essere operatori imparziali certo. in modo anche da non condizionare gli altri quindi già dalla prima volta dei bellissimi risultati sia fisici che emotivi sia su me stessa che sugli altri quindi è un corso che posso consigliare vivamente a chi voglia mettersi in gioco e riscoprire anche alcune parti di sé, perché per essere canali puliti bisogna lavorare anche tanto su se stessi. Assolutamente, veramente. Io ti ringrazio Margherita, le tue parole sono, sono state illuminanti. Eh, spero che possa arrivare alle persone che col cuore hanno, stanno ascoltando questa tua testimonianza. Ti ringrazio e ci sentiamo presto. Un bacione Grazie, a tutti. Grazie Rossella, al prossimo corso insieme, non vedo l'ora. <ride> Ciao ciao ciao ciao, ciao. ciao.